La capogruppo, Angelica Trenta, prego, consigliera. Sì, diciamo, appunto, senza arbore abbattute, richiesta lista tagli da abbattimenti, eventuale sostituzione e integrazione degli alberi appunto abbattuti come da legge. Premesso che per quanti fossero al verde dimensioni ambientalistiche ricordiamo che gli alberi non sono solo elementi di arredo del nostro città. Infatti, che un singolo albero è in grado di fornire ossigeno per 10 persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni, da 7 a 12 kg di ossigeno CO2 all'anno. Gli alberi, inoltre, riducono l'inquinamento acustico, che il nostro Paese perde eh, suolo verde alla velocità di 8 m2 al secondo e che il ritmo degli ultimi 5 anni è il più veloce di quelli registrati negli ultimi 50. Che secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti e pubblicata su Environment Pollution, le foglie rinnovano diversi inquinanti che ammorbano l'area e salvano così centinaia di vite all'anno. Lo studio è partito dai dati sulla copertura boschiva degli usi e da quelli relativi alla capacità delle specie lì presenti di ripulire l'area da, da polveri sottili, ozono e biossidi di azoto e zolfo. Le elaborazioni mostrano che gli alberi riducono di circa l'1% la concentrazione dei principali inquinanti, una cifra solo apparentemente bassa che invece è sufficiente a salvare 800. 50 vite ogni anno, oltre a evitare 670.000 malattie respiratorie acute attacchi di asma, bronchite e così via considerato che dall'inizio di codesta legislatura l'amministrazione comunale ha per diverse motivazioni proceduto all'abbattimento o alla potetura incontrollata di diverse essenze arboree tra cui via Borsi via 8 Marzo, via Turati via Marzabotto, via Lungonera zona parco all'interno dell'ospedale parco Rosselli che a seguito delle avversità atmosferiche del 5 marzo 2015 il Sindaco con ordinanza comunale ha proceduto alla chiusura delle aree escursionistiche relative alla cascata delle marmore, aree di verde e pertenenza di tutte le strutture scolastiche, il parco del centro nautico di Piedilupo ed in ultimo tutti i parchi cittadini al fine di effettuare una verifica sulla stabilità degli alberi presenti. Che è in vigore dal 16 febbraio 2013 la legge che obbliga ogni comune a piantare entro sei mesi un albero per ogni bambino nato adottato nel comune stesso. Che entro il 31 dicembre di ogni anno l'ente territoriale dovrà disporre delle varianti urbanistiche per assicurare il rispetto della quantità minima di spazi pubblici riservati all'attività collettiva a verde pubblico o parcheggi in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi. Si interroga la Giunta al fine di sapere chi ha effettuato le verifiche di stabilità degli alberi e quali sono i risultati e se tali valutazioni siano frutto di relazioni tecniche di agronomo regolarmente, iscr regolarmente iscritto all'albero. Vogliamo l'elenco dettagliato delle zone in cui vi sono stati abbattimenti degli alberi di essenza arboree, l'elenco con tipologia e numero delle essenze abbattute, il costo sostenuto per l'abbattimento, chi sono e come sono state scelte le ditte incaricate nonché la spesa sostenuta. Se se le essenze sono state rimpiazzate con altre nella stessa zona, in zone limitrofe come da legge o in ultimo se tale lavoro sarà effettuato in prossimo futuro e quindi la data di esecuzione. Se risulta al vero che è intenzione del Comune di tagliare altre 300 essenze arboree come da notizie di stampa, sito web Umbria On del 30 marzo 2015, se sia presente in fase di redazione un regolamento per la gestione del verde comunale, visto che vari comitati, fra cui quelli appunto il verde pubblico che racchiudeva varie associazioni, avevano mandato appunto un protocollo d'intesa e aspettavano di essere appunto chiamati da lei e dal dirigente. Grazie. Grazie consigliera Trenta. La risposta all'assessore Stefano Bucari. Grazie Presidente. Allora, in merito al primo quesito si riferisce che le verifiche sulla stabilità delle piante nonché della sussistenza delle motivazioni di legge per procedere all'abbattimento degli alberi soggetti a tutela ai sensi della legge regionale 2801 Previste nell'articolo 13,2 della legge citata sono effettuate dai tecnici della comunità montana Valnerina. Per quanto concerne il punto 2.3 si fa presente che dall'aprile 2014 ad aprile 2015 sono stati abbattuti tramite ditte numero 624 alberi nell'intero territorio comunale. Gli abbattimenti hanno interessato principalmente, per motivi ovviamente legati all'incolumità pubblica, parchi, giardini, viali alberati e scuole. Per quanto concerne il punto 4, si fa presente che il contratto di appalto è stato stipulato con la ditta ASSO Multiservizi Group SRL, in quanto risultata la migliore offerente nella procedura negoziata relativa all'abbattimento, potatura e ripiantumazione alberi, aggiudicata con determinazione dirigenziale del marzo del 2014 per un importo di 98.336 euro. E con determinazione sempre del dicembre 2014 è stato affidato alla stessa società il servizio complementare di abbattimento e putatura degli alberi ancora in corso per un importo di 39.900 euro. Si precisa che attualmente il servizio stesso è svolto dalla stessa società. Asso Consorzio di Cooperative Sociali in quanto la società Asso Multiservizi Group ha affittato il ramo d'azienda per la gestione del verde. La, sono inoltre stati affidati in carica ad altre ditte l'abbattimento urgente dei 37 alberi di Pinus Pinea radicati all'interno del cortile del Nilo d'Infanzia Peter Pan alla ditta Salvati Servizi per un importo complessivo di 14.900 euro attraverso indagini di mercato o l'abbattimento alla ditta eh, Piersanti di numero 3 eh, tre altri pini radicati presso la strada panoramica di Via di Lugo. A seguito degli eventi atmosferici avversi il 5 marzo 2015 sono state incaricate al fine di eliminare il pericolo quanto più velocemente possibile i seguenti soggetti nell'ambito della somma urgenza ASSO Consorzio Cooperativo Sociali, ditta PierSanti Luca, ALIS Coop Sociale, Ultraservizi Coop Sociale, Euro Service COP Sociale, 2B Belli Edilizia, Impresa Monti Enzo. Il costo sostenuto per far fronte alla somma urgenza ammonta a 80.000 euro più IVA. I lavori hanno riguardato l'abbattimento di alberi pericolosi, le potature di messa in sicurezza, il taglio e smaltimento di alberi caduti a terra a seguito degli eventi citati. Ehm, per quanto riguarda il punto 5, si rappresenta che all'interno del piano triennale delle opere pubbliche sono previsti 400.000 euro diciamo quindi come novità è già eh, eh, detta insomma, in, in, in altri momenti, circa 400 euro per le ripiantumazioni e riqualificazioni del, del verde, compresa appunto le ripiantumazioni. sarà necessario ultimare gli abbattimenti del, di altri eh, circa 300 e eh, quindi provvedere all'eliminazione delle ceppaglie, sostituire il terreno ove necessario eh, e quindi seguire poi con le piantumazioni una volta eliminato eh, diciamo la ce, le, le, il ceppo e, e, e appena approvato il piano terrenale della Repubblica all'interno della previsione di bilancio che andremo a discutere nelle prossime eh, settimane. Per quanto concerne l'ultimo punto si fa presente che non è presente un regolamento per la gestione e manutenzione del verde. L'ufficio comunque opera in virtù anche delle disposizioni impartite dalla legge regionale 2801 e del relativo regolamento di attuazione eh, relativa all'abbattimento, spostamento e potatura ordinaria e straordinaria degli alberi soggetti a tutela delle buone pratiche agronomiche, oltre che a mettere in campo le azioni necessarie a garantire l'obiettivo della salvaguardia delle piante, esempio prescrizioni delle idonee distanze di scout alle alberature e salvaguardia degli apparati radicali, pareri sulla realizzazione delle nuove aree a verde che tengano conto delle giuste distanze di impianto tra le varie componenti arboree tra le stesse e i pari dell'illuminazione, dei cartelli stradali, degli edifici, al fine di mantenere e salvaguardare il patrimonio. Grazie Assessore per la replica, la consigliera Angelica Trenta, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Ringrazio per i dati. Eh, quello che ci domandiamo è se questi tecnici della comunità montana sono regolarmente iscritti all'albo agronomo, perché per vedere se un albero è malato o meno e che quindi se debba essere potato oppure se debba essere abbattuto c'è necessità di qualcuno che sia esperto in materia. Non sempre un tecnico generico è poi eh, in grado di comprendere questo e queste sono proprio le istanze che ci chiedevano i vari comitati e associazioni ambientaliste che ritengono che Siano stati abbattuti moltissimi alberi che non dovevano essere abbattuti perché non presentavano appunto nessuna tipologia di, ehm, di malattia o di pericolosità, tanto che ne sono stati abbattuti alcuni che erano sani e non ne sono stati abbattuti altri che invece appunto poi hanno creato dei problemi alla, alle persone, quindi diciamo che a nostro avviso c'è una sorta di eh, non competenza delle persone che evidentemente fanno i controlli se questi alberi debbano essere abbattuti o meno e non vorremmo che questo conducesse a questa spietata diciamo, abbattimento degli alberi eh, senza nessun tipo di regola, di una deregulation proprio de, di questo abbattimento degli alberi e che poi appunto questa invece ripiantazione vedremo se questi 400 mila euro quindi verranno stanziati e terremo d'occhio quindi quando verranno fatti questi ripiantamenti che per legge devono essere appunto tanti quanti quelli che sono stati abbattuti praticamente nello stesso territorio comunale. Eh, cosa che volevo appunto ricordare è se con queste urgenze non ci sia stato un po' diciamo un, un aumentare dei costi, perché adesso faremo i conti con quanto ci ha detto, rivedremo il video, fra 80 mila euro, 97 euro, 40 euro, insomma non vorremmo che come sempre nelle emergenze si andassero in qualche modo ad insediare quello che sono poi gli aumenti e le lievitazioni di costi che normalmente invece sono più bassi, quindi faremo ovviamente un accesso agli atti con i documenti eh, per vedere se appunto... E ricordo un ultimo punto, il fatto che ci siano delle associazioni e dei eh, comitati dei coordinamenti di cittadini eh, riconosciuti anche a livello nazionale, anche addirittura appunto associazioni ambientaliste eh, che da anni operano sul territorio che chiedono appunto di collaborare, non è perché se c'è una legge che eh, eh, riguarda eh, la potatura ordinaria o straordinaria degli alberi non ci possa essere una consulta una collaborazione perché allora non dovremmo averla né con le associazioni animaliste né con le diciamo, né con la consulta degli immigrati perché per legge non c'è che il comune la debba avere allora visto che non c'è ma noi possiamo essere virtuosi e fare più di ciò che ci dice la legge dal momento che queste associazioni sono molto competenti e hanno degli agronomi piuttosto che dei generici tecnici si potrebbe prendere le loro competenze gratuitamente fare questo protocollo e quindi far sì che questo comune collabori con quelle che sono diciamo, delle eccellenze sul territorio invece di utilizzare magari persone che poi appunto nelle emergenze chissà eh, abbattono alberi anche quelli che non sarebbero eh, da abbattere in questo ci si crea tutto un mercato anche vorremmo sapere tra l'altro dove vanno a finire i tronchi, gli alberi e le legna che viene appunto abbattuta perché ad oggi non riusciamo a capire dove chi se ne faccia carico, chi la prende e quindi se anche su questo non ci sia chi in qualche modo ce ne guadagni perché alla fine avrete abbattuto 400-500 alberi più altri 300 ne volete abbattere e quindi si parla insomma di una grande quantità di, di, di legna che non sappiamo dove dov'è smaltita, chi, da chi viene presa e da chi appunto in qualche modo venga gestita. Grazie.